Mi scrive una donna che in questo momento è in difficoltà nella relazione con il marito perché a quanto pare lui risulta passivo, poco partecipativo, non riesce lei a coinvolgerlo all'interno di quelle che sono le difficoltà che lei percepisce nella relazione di coppia. Mi scrive che quando prova a coinvolgerlo, quando prova a parlarne con lui, si manifesta poi un problema nella comunicazione, tale per cui quindi lui si chiude a guscio e magari non offre poi delle risposte o si chiude in silenzi e lei non riesce a capire che cosa sta succedendo, come affrontare delle difficoltà che riguardano la coppia e la sessualità. Infatti poi recentemente, mi sembra di capire, è emerso un problema nel mantenere l'erezione nella sessualità e per questo problema sono riusciti a consultare un medico che poi ha fatto una diagnosi di ipertrofia prostatica per cui quindi ha prescritto dei farmaci che, mi sembra di capire, stanno, sta prendendo il marito. E al contempo quindi il medico ha anche rilevato una forte dose di stress su cui però non sono intervenuti. E in questa situazione quindi emerge un problema di comunicazione importante che però sarebbe riduttivo considerare che riguardi soltanto il fatto che loro non comunichino perché quello certo è ovvio, è ovvio che quello sia un ostacolo alla comunicazione però non si può non comunicare e quindi anche questo silenzio negli anni in tutto il tempo del vostro matrimonio ha comunicato qualcosa il problema di comunicazione maggiore in tutto questo non è il fatto che voi non parliate il problema di comunicazione maggiore è il fatto che nonostante voi non parliate lei la signora che mi scrive ancora non è riuscita a farsi un'idea chiara del motivo per cui il marito non, non parla ed è quello un problema di comunicazione infatti la signora mi scrive che eh, secondo lei in un rapporto di coppia sarebbe giusto che si potesse parlare un po' di tutto tra i coniugi e io condivido appieno questa idea come al contempo però credo che questa idea debba essere messa insieme a un'idea di relazione di coppia che non riguardi poi il, la necessità di condividere tutto ma che riguardi un chiaro accordo sul quanto condividere ciò che riteniamo reciprocamente eh, importante cioè è possibile che in questa situazione esista un'idea non esplicitata di quale sia la relazione di coppia che tra moglie e marito non si sono mai detti apertamente e che porti però a fraintendere tutte le comunicazioni che poi sono presenti in coppia cioè nella domanda la signora mi scrive che quindi lei si è occupato prevalentemente della casa e lui del lavoro e lui si tende a occupare solo del, del lavoro non condivide le sue preoccupazioni rispetto a quello e non partecipa al resto quindi viene il dubbio che forse esista un'idea di fondo cioè un'idea che magari nel matrimonio ci sia stata questa divisione delle responsabilità in cui magari senza dirselo apertamente lui abbia pensato che io mi occupo del lavoro ti tengo lontana da quel mondo difficile e complicato che riguarda la realtà professionale e tu però, in quanto moglie, finisci per occuparti invece dei problemi di salute, delle questioni relative alla famiglia, alla coppia, alla casa e tutto il resto. no? E' è possibile che in questa sua idea di divisione della, nella relazione di coppia lui sia convinto di essere stato autorizzato a non partecipare alle, alle comunicazioni. Che lui sia convinto che i due argomenti siano equivalenti. Ma la cosa non sta assolutamente così. I due argomenti non sono equivalenti. Se lui ha un problema sul lavoro con un cliente o con un fornitore, può provare a cercare delle soluzioni nel cambiare fornitore, nel cambiare cliente. Può anche cercare di cambiare lavoro, perché no? Cosa diversa è se lei ha un problema nella relazione di coppia, ma lui non ne vuole sapere di parlare con lei, lei si trova un problema molto più complicato perché si trova ad avere una persona con cui ha un problema e che però che è l'unico forse che può fare qualcosa per risolvere quel problema che però decide di non partecipare in un'idea in una fantasia che quindi l'altra persona se ne possa prendere cura anche in sua assenza anche senza di lui mentre invece in tutto questo è possibile che questa confusione stia portando a un'ulteriore conseguenza cioè il fatto che l'idea di proteggerla dalle difficoltà magari di un mondo professionale o che l'idea comunque di aver già fatto il suo dovere senza dover fare altro stia portando invece al produrre un problema alla moglie cioè non è più il ti proteggo diventa il ti lascio da sola ti lascio da sola nelle tue difficoltà e così facendo ti crea un problema che non puoi risolvere finendo per fare l'esatto opposto del proteggerti, ti sto danneggiando. Io credo che in tutto questo forse lui non si stia rendendo conto delle conseguenze della sua passività e credo anche che forse possa essere magari un po' convinto di una certa prospettiva, forse un po' anche spaventato delle conseguenze di un certo altro modo di condividere le cose, ma... Quindi il problema di comunicazione si può affrontare soltanto iniziando a parlare in maniera diversa di questi argomenti. E trovo che sia molto interessante che dal medico voi siete riusciti a arrivare dal medico e a parlare con il medico. Quella è una novità incredibile quindi per il vostro rapporto di coppia, eh, che è possibile che forse sia stata innescata da questioni diverse. Forse è possibile che la signora in tutto questo abbia insistito così tanto che lui alla fine dal medico ci sia andato. Come è possibile che, trattandosi di un tema relativo alla sessualità, lui si sia sentito coinvolto più in prima persona e quindi abbia deciso di prendere l'iniziativa? come ho timore che possa esistere anche un'altra opzione cioè che eh, quindi lui poi a un certo punto abbia bozzato un non riuscire a dare una risposta soddisfacente a questo argomento e quindi che poi lei abbia prenotato la visita dal medico che lui abbia soltanto visto il medico passivamente che abbia accettato passivamente di prendere dei farmaci ma che poi lui in realtà non abbia partecipato neanche lì infatti anche per questo problema medico poi la terapia farmacologica tendenzialmente viene data per puntare a una risoluzione dei sintomi per evitare l'alternativa. Cioè l'alternativa è se i farmaci non funzionano per un problema prostatico a quel punto eh, si pensa al, all'intervento chirurgico. E anche qui da quanto tempo stiamo prendendo questi farmaci? Perché è possibile che il medico vi abbia dato una tempistica entro cui vedere dei risultati e forse io quindi in questo vi suggerisco magari di ricontattare il medico con cui avete lavorato per magari cercare di capire quali sono le tempistiche o gli step successivi nel momento in cui la terapia farmacologica, perlomeno per il motivo per cui l'avete contattato, cioè per il problema di erezione non sta avendo risultato anche se dal canto mio mi sento di dire che il problema di erezione potrebbe essere prodotto da questo problema fisico ma al contempo è... Un'etichetta che questo può dire soltanto il dottore che vi ha visto cioè se è un disturbo di reazione che ha da una condizione medica perché in generale poi i disturbi di reazione sono disturbi psicologici lo stress che ha rilevato anche il dottore è un qualcosa su cui vorrebbe riflettere e su cui vorrebbe lavorare che è un qualcosa su cui potreste lavorare in una terapia di coppia ma è un qualcosa anche la terapia di coppia che richiederà la, sua, la partecipazione di suo marito attiva, cioè esiste uno scenario che poi capita di vedere spesso in terapia di coppia in cui o l'uno o l'altro, no? in realtà è intercambiabile, non sono né sempre gli uomini né sempre le donne, ma viene, viene coinvolto in terapia di coppia e partecipa passivamente. Quello tende a essere poi un ostacolo a un buon funzionamento di una terapia di coppia, ma che appunto non è un ostacolo irrisolvibile. C'è chi arriva al primo colloquio di psicoterapia motivato al voglio cercare di stare meglio, c'è chi arriva a un primo colloquio di psicoterapia con l'idea del ci devo andare perché mi ci hanno mandato, e poi dentro la psicoterapia, con il proprio tempo, riesce a formulare il, una buona idea sul come mai voglio andare in psicoterapia per migliorare certe questioni o per riuscire a star meglio su certe difficoltà è un qualcosa quindi che lo psicoterapeuta con cui andrete a lavorare cercherà di facilitare, creando il contesto sia emotivamente sia concettualmente e comunicativamente più chiaro perché anche suo marito possa partecipare ma al contempo quindi il problema comunicativo poi non riguarda solo suo marito che si chiude riguarda signora anche lei che mi ha scritto che ha difficoltà quindi a farsi un'idea sufficientemente chiara e coerente dei motivi e delle idee sottostanti alla decisione del suo marito che sarà qualcosa che in un contesto di psicoterapia di coppia cerche, il collega cercherà di far emergere e quando emergeranno anche quello potrà essere un qualcosa su cui da parte sua ragionare per cercare un cambiamento e per cercare di far funzionare in modo diverso le cose che è un qualcosa che poi a un certo punto come dicevo prima, potrebbe andare a riguardare il far cambiare quindi il, alcuni atteggiamenti, alcuni modi di pensare che sono in suo marito oppure potrebbe riguardare un, qualcosa di diverso cioè potrebbe riguardare il fatto che di cambiare idea di relazione di coppia potrebbe cambiare il modo di approcciarsi a tutto questo e quindi portare anche ad altre conseguenze in tutto questo quello che noi possiamo fare per suo marito non è aiutarlo nonostante lui, ma possiamo soltanto cercare di creare il contesto più favorevole possibile perché lui se la senta di riuscire a chiedere un aiuto, che è sempre il primo passo per migliorare.